amici eccoci di nuovo qua eh, in diretta con Mediugori con Michele Vasili, abbiamo un altro capogruppo eh, storico di Mediugori Virgilio da Milano e speriamo che entri in rete anche Vanni da Osta lo stiamo aspettando però come ogni oramai consuetudine 25 di ogni mese grazie alla disponibilità alla preziosissima disponibilità di Michele Vasili da Mediugori Recitiamo insieme il messaggio, in il rosario in attesa del messaggio. Buongiorno Virgilio, buongiorno Michele, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno seguendo e se potete condividete questa diretta così possono recitare con noi il rosario anche altre persone. Ciao Michele, dimmi che ti ho interrotto. Tutto bene, sì sì. Grazie a Dio. Iniziamo pure Michele se vuoi... Partire? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina Madre della Pace, prega per noi. Nel primo mistero della gioia meditiamo l'annuncio a Maria Vergine da parte dell'Arcangelo Gabriele. Eh, come sempre prima, prima che facciamo la decima voglio leggere un messaggio aperto a caso. Sappiamo che oggi alle 25 tra 40 minuti Maria avrà l'apparizione e durante quell'apparizione la Madonna darà il nuovo messaggio per tutto il mondo, per tutti noi e diciamo che siamo fortunati e ringraziamo la Madonna che ancora ci dà il messaggio, perché non sappiamo fino a quando ancora abbiamo quella grazia. Comunque ogni parola che in questi 42 anni la Madonna ha detto, credo che è una grazia per tutti noi. In modo particolare voglio pregare stasera per tutte le persone che mi hanno chiesto di pregare per loro, che sono tante, e dopo vedremo che cosa la Madonna dirà stasera durante questo nuovo messaggio. Messaggio 19 giugno 1986 Cari figli, in questi giorni il mio Signore mi ha permesso di ottenervi mol molte grazie. Per questo, cari figli, desidero inviarvi di nuovo a pregare. Pregate continuamente, così vi darò la gioia e il Signore darà a me. Con queste grazie, cari figli, desidero che le vostre sofferenze diventano la gioia. Io sono la vostra mamma e desidero aiutarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi Grazie. i nostri panni, mettiamo a noi. A noi, i nostri debiti, I debiti come noi li ripetiamo i nostri, i nostri debitori. debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Amen.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 come erano nel principio, ora e sempre, nei secoli, secoli, dei, secoli. dei secoli. Amen. Amen. O oh Gesù mio, perdona, perdona te, le nostre te, cose, preservaci dal fuoco dell'inferno, del porto il cielo anime, specialmente, specialmente le tue figlie di noi, la tua misericordia, Regina della pace, prega per noi. San Giuseppe, prega, per, prega noi. per noi. Nel secondo mistero della gioia, meditiamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Leggi il messaggio, Michele. Messaggio del 15 maggio 1986. Cari figli, oggi vi invito a fermarmi il vostro cuore, affinché io possa cambiarlo e farlo simile al mio cuore. Io vi domando, uh, voi vi domandate, cari figli, perché non potete soddisfare le mie rich richieste. Voi non potete perché non mi avete dato il vostro cuore affinché io lo cambio. Voi parlate ma non fate. Vi invito a fare tutto quello che vi dico, Così sarò con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Grazie oggi il nostro Padre eh. quotidiano. Rimettiamo eh. i nostri debiti, come, come noi, noi rimettiamo nostri i nostri debitori e non ci dono, in tentazione, amm. ma rimare in male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Santa Maria Madre di Dio, Dio, Dio, prega, prega per, per noi non peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.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 Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amen Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della, di della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazie, Il Signore è con te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 Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amén. L'ho dato sempre sia. Il Santissimo di, di Gesù, di, di Maria e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre volte, e perdaci dal fuoco dell'inferno. Del Forza il delle cioè, specialmente, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. misericordia. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per, per, per noi. Nel Terzo Mistero della Gioia meditiamo la nascita di Gesù. Messaggio del 2 gennaio 1986. Cari figli, vi invito a decidervi totalmente per Dio. Vi prego, cari figli, di donarvi totalmente, a così e così sarete capaci di vivere tutto ciò che vi dico. Non vi sarà difficile abbandonarvi totalmente a Dio. Grazie per, per aver risposto alla mia chiamata. Virgilio, vai fuori. Padre nostro, che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.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 Messaggio del 23 gennaio 1986 Cari figli, vi invito ancora la preghiera del cuore. Cari figli, se pregate con il cuore si scioglierà il ghiaccio nei vostri fratelli e scomprirà ogni barriera. La conversione sarà facile per tutti quelli che verranno a coglierla. Questo è un dono che dovete implorare per il vostro prossimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.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 O Gesù mio, perdona le nostre cose, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo pregio, puzzles, tu, e e le nostre case, la nostra misericordia. Maria, regina e madre della pace. Prege Prege pregio, per nel quinto mistero della gioia meditiamo il, ritrova ehm, il ritrovamento di Gesù al Tempio. Messaggio del 19 giugno 1986 cari figli in questi giorni il mio Signore mi ha permesso di ottenervi molte grazie per questo cari figli desidero inviarvi di nuovo a pregare pregate continuamente così vi darò la gioia che il Signore darà, dona a me con queste grazie cari figli desidero che le vostre sofferenze diventino gioia io sono la vostra mamma e desidero aiutarvi, grazie per aver risposto alla mia chiamata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 sempre, sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'orato sempre sia il Santissimo, Santissimo nome di Gesù, di di Gesù, di O oh, Gesù mio, perdona, perdona per le nostre cose, presa la presa del corpo dell'Inferno, porta il Cielo, cielo e le cioè anime speciali delle più bisognose della tua misericordia. Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. Salve, oh, Regina, Madre di Misericordia, vita, tutta speranza nostra salve, a te ricorriamo e sui figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, oh, Gesù il frutto benedetto del tuo seno, clemente, pia, dolce vergine, Maria. Maria. Michele, ci vuoi dire qualcosa in chiusura del rosario? No, è bello fare questi incontri perché so, siamo coscienti che non possiamo cambiare il mondo con questo rosario, ma può essere una piccola goccia per la pace nel mondo e l'oceano è fatto da piccole gocce. Per quello è importante, come la Madonna nei messaggi ha detto, di pregare, sempre di pregare, perché soltanto con la preghiera possiamo andare avanti, senza questo ci perdiamo. Tra 20 minuti, ecco, tra 20 minuti sarà l'apparizione e la Madonna darà il nuovo messaggio, vedremo che cosa dice, comunque io spero che sarà sempre il messaggio della speranza, come lei dice, perché tanti aspettano le cose catastrofiche e vogliono quello, invece la Madonna parla in diverso modo, come la mamma sempre guarda positivo, dice non è tutto nero, c'è tanto bianco per questo è importante che anche noi viviamo in questo modo, non diciamo non ce la facciamo, non si può, si può anche con quello se non sai che cosa devi fare prendi il rosario, mettiti in ginocchio vedrai dopo 20 minuti che non cambia fuori nulla ma dentro di te cambia tanto io credo che ognuno di noi nel suo piccolo può fare tanto per questo ogni volta quando si riesce in comune come adesso, o da sole fare rosario, è sempre una grazia. Oggi a mezzogiorno, stia sta piovendo. Comunque, si prega per quello. Per quello Se sei a casa, mi sembrava sì, strano sì, sì, sì. Sì, perché... perché di solito ci porti sulla collina davanti esistente. alla parrocchia. Ho detto, Ma... si vede che Michele non sta bene, invece no per questo. Capito? No, no, perché, perché io, io devo, devo pensare, cioè devo stare attento ai polmoni. sai certo, quando, certo. Quando, quando è freddo, quando, quando piove è un po' difficile anche concentrarsi sulla preghiera perché sono rimasto a casa. Hai fatto Dunque, bene. Sai che io abito sul Griswitz. Per questo, per questo almeno siamo in piedi del crigio. Siamo comunque in piedi del crigio. Comunque Michele, assolutamente, il fatto stesso che siamo in comunione di preghiera con Medugori, anche se sei a casa, sì. va benissimo lo stesso. Mi raccomando, sì. riguardati la salute, appunto perché sei rimasto dedicato, quindi quando si sì, può ci porti nelle strade di Mediugorie e quando Ma non certo, ci portiamo certo. comunque ai piedi del Krigevac. Certo, Se, Comunque sono, sono previsti, ho visto tante, tante, tanti arrivi da Italia per il compleanno di Miriana, per l'apparizione. Per questo credo che saremo uniti anche qua sulla collina, tutti insieme, o alla Croce Blu vedremo dove sarà l'apparizione. Dove Lo scopriremo lì, anche noi saremo lì in quei giorni, sì, tra sì, l'altro sì, sì. ho pochissimi posti, abbiamo il pullman praticamente pieno, mancano due o tre posti, ma presumo che lunedì abbiamo completato il pullman, quindi ci accompagnerai poi sul Pobrodo, questa volta un, un, un, un, gruppo, un gruppo grosso, è riavituato oh, un pochino, adesso sveniamo col pullman grande, quindi e Virgilio tu quando vieni qua manchi da tanto eh quando Dio vuole adesso andiamo da Patrioso 11 e 12 andiamo per il compleanno una settimana prima del compleanno andiamo a Zagabria con Miri dopo io no? spero che a lui 19 sarà qua a Scirocchi sì, dovrebbe, sì infatti noi andiamo una settimana prima perché viene lì dai suoi parenti sì sì sì, I suoi, sì. va bene Bene, allora... noi, noi comunque da Medjugorje continuiamo con le nostre preghiere sì, e sì, sempre sì. ringraziamo a voi che siete uniti perché questo che la Madonna, il progetto di Medjugorje non è solo per noi, è per tutto il mondo certo. per quello credo che dobbiamo essere uniti è importante non stancarsi, perché adesso abbiamo, sono passati 42 anni e, e la Madonna ancora, ancora sta con noi non possiamo adesso dire non ce la faccio più ci manca poco mm. per quello dobbiamo anzi, anzi dare una grinta in più Fare qualche sì. preghiera in più e, e così si fa perché sennò no ci perdiamo. Ancora tempo della grazia, cerchiamo di fare qualche preghiera in più. Come la Madonna, uno dei messaggi che abbiamo letto, la Madonna ha detto: con, le, con le, le vostre croci che diventano la vostra gioia. Per questo è importante credere in questo e vedrete che come cambia il mondo. Grazie, grazie Michele. Grazie a voi perché per me è stata una grazia essere stato invitato qui, per me è un grande segno oggi, grazie di cuore. Bene, Ma dobbiamo, guarda Virgilio, noi capogruppi dobbiamo dare segno di unità e quindi questa è l'idea di invitare i capogruppi a pregare insieme, quindi no, questa è la prima volta che pregheremo ancora, insieme. Sì, sì, sì, certo, certo. quando tu sarai libero. Eh, l'invito è sempre okay. aperto con Michele preghiamo il 25 di ogni mese okay, okay. Tutti, tutti sulla via che porta a Maria e Maria ci porta il suo figlio Gesù grazie, grazie. Io, io vi abbraccio, vi saluto da Medjugorje da grazie, aspettiamo il messaggio io saluto appena, tutti gli amici appena, che ci hanno sacco, io aspetto che traducono ufficialmente e quando, quando avrò ti manderò, anche se stasera eh, siamo invitati il nostro Vescovo Aldo Cavalli a casa mia perché c'è mio figlio che è venuto per le oh. da seminario, domani deve ritornare bello. giù a segna, allora voleva invitarlo per la cena, così siamo, siamo a casa mia proprio stasera per la cena. Eh. Bene, bello. allora buona cena, un grande abbraccio a te, a tutta la tua famiglia, il tuo, il tuo bimbo che sta facendo questo percorso veramente di consacrazione. Bello, e, bello. e Volevo dire un'altra cosa, vi... Oh, ah sì, ecco, io aspetto sempre il tuo messaggio perché sono sicura che la traduzione è corretta, perché vedo che subito appena arriva il messaggio da Medugori lo mandano, però non, non, magari a volte si rischia di sbagliare la traduzione, invece aspetto che me lo mandi. No, io, io, lo, pubblico, io lo pubblico in croato, solo che tante volte succede che voi, Google a voi traduce che non è... Uh e allora appena, appena ho, ho conferma che è ufficiale io lo metto in italiano anche Grazie. meglio così, aspettare 15 minuti 20, 20 minuti 20. che si corregge tutto che, che pubblicare messaggi certo. che non si capisce infatti io aspetto sempre il tuo da lì poi parto sicura, lo mando a tutti i miei cont i contatti ah, sì. la Madonna l'ultima allora. volta ha nominato Fatima, avete visto? Eh, sì. l'ultima volta ha nominato Fatima e l'unica volta che l'ho fatto era il 91% 25. 25 agosto per questo anche perché, anche perché mi sembra di ricordare che la Madonna Medjugorje ha detto che è venuta a Medjugorje a, com a completare Ehi. quello che ha iniziato sì, a quello, che ho, quello che ho cominciato a Fatima finirò a Medjugorje ha detto così sì, sì. un giorno Mettiamo capiremo lì. un giorno capiremo cosa significa un giorno come dice la reggente Miriana capiremo perché lei ha l'apparizione annuale il 18 marzo che non è cioè è il suo compleanno, ma poi capiremo perché la Madonna pare che in realtà il motivo non è il suo compleanno. Sarà, sarà tutto chiaro, ma spero che non sarà tardi, perché non dobbiamo aspettare, eh? dobbiamo muoversi adesso. Tanti certo. che, che hanno aspettato sono già morti. Come eh. la Madonna ha detto noi 81, io mi ricordo molto sì. bene quando, quando ai leggenti i primi giorni ha detto ottobre 81, ha confermato che lascerà segno sulla collina sì. e tante persone hanno detto vabbè aspettiamo quel segno, dopo saremo che sicuro, cambiamo la vita, invece sì. la Madonna conoscendo il nostro cuore sì. ha detto subito sì. sì, non aspettare quello perché per tanti sarà tardi, sono passati sì. 42 anni, sai quanti hanno perso l'anima aspettando qualche segno, invece non dobbiamo aspettare nulla. Io credo che il Signore se lascia il segno sarà per quelli che ancora sono lontani, ma per noi che diciamo che siamo credenti, che viviamo i suoi messaggi non abbiamo a aspettare gli altri segreti. Ecco perché è importante anche su questi messaggi, quel messaggio che la Madonna tra poco dirà, ecco tra cinque minuti, sarà, dirà a Maria, con calma leggere ogni parola, io credo che sarà un, una, un messaggio della speranza per tutti noi, dicendo non vi preoccupate, io sarò con voi. È. Non è, cioè io credo che ancora tutto il Signore ha sotto controllo, che non è che siamo persi, che non c'è la speranza per il mondo, c'è speranza. Basta che noi ci mettiamo in ginocchio, che cominciamo a fare qualche Ave Maria in più e il mondo cambia. Solo così. Ma infatti Michele, e poi, e poi non voglio annoiare con le mie domande... Quello che io dico, io seguo solo i messaggi di Mediugor, ultimamente ci sono tanti messaggi, messaggi di tante presunte madonne, ma quello che io dico, perché sono tutti catastrofici, mettono l'angoscia, io dico, io riconosco la voce della Madonna solo in quella che mette la pace e la speranza. E questa speranza io la sento solo nei messaggi di Mediugor e poi non c'è altro da cercare, dico, abbiamo la Bibbia, Abbiamo la merita perché cercare tutti questi messaggi che possono essere anche degli e corvianti. Io rimango personalmente focalizzata sui messaggi di Medigori proprio perché come hai detto tu eh, Michele ma... danno speranza e per me Maria dà speranza perché per Gesù e Maria non è la nostra morte fisica la preoccupazione ma è la nostra morte spirituale e a Medigori la Madonna si richiama alla fede. Giusto Michele? Certo perché alcuni come io vedo proprio così in alcuni messaggi dagli altri c'è un mischio dei, dei spiriti perché non si capisce io credo che anche se succede non so qualsiasi cosa cioè se tu vai con la, con la fede se, se vai giorno per giorno riesci a superare invece se devi essere spaventato che cosa sarà domani già oggi muoio io per quello mm. dico dobbiamo, Questo con vale. la preghia, quando preghi quando hai pace nel cuore Può succedere qualsiasi cosa, tu hai la pace. Se ti manca quello è utile sapere tu, il futuro perché, perché la, la pace non, non arriva così. Ci vuole un po' umiltà per vivere anche i messaggi di Mescore, che non è facile mettere in, in, in, nella vita. Comunque la Madonna sta ancora con noi, è ancora tempo della grazia, perché lo dico ce la facciamo non solo non è facile seguirli poi vorrei concludere con questo pensiero ma a Mediugori ne abbiamo già abbastanza che seguire quelli di Mediugori magari li seguissimo, non c'è bisogno sì, di cercare sì, sì, altro sì, sì, sì, sì. bene, allora adesso rimaniamo tutti uniti in preghiera con il messaggio, aspettando il messaggio che Maria ci darà tra pochi minuti ecco, proprio, proprio in questi momenti 5.37 in questi momenti Maria avrà la l'apparizione parla con la Madonna e io credo come una volta la Madonna ha detto al momento dell'apparizione, non importa dove siete, se voi pensando a quel momento vi fermate in preghiera mm -hmm. riceverete la mia benedizione. Per questo è importante ogni giorno verso le 7.40 quando c'è l'apparizione ancora fermarsi almeno un attimo fare una preghiera e non importa se sei in Italia o in America o in Australia tu ricevi la sua benedizione. Sai quante volte sono stato a cappella di Ivan Gente che, mm -hmm. che durante l'apparizione Ivan dice la Madonna, si gira guarda verso la chiesa e dà benedizione a tutte le persone che sono in quel momento in chiesa o intorno alla chiesa. Pensa un po'. Vuol dire in quel momento ecco, noi cerchiamo, cerchiamo che ci benedice tutti noi, le nostre famiglie, il nostro futuro, così non dobbiamo avere la paura del futuro, e con quella benedizione è più facile andare avanti. Grazie. Per me è diventata una cosa quasi mm -hmm. normale, cioè a quell'ora lì già sono sempre in contatto con la Madonna, nel senso che penso sempre, perché ormai è diventata una regola di, di, di vita, cioè sì, come sì. quando senti fame che vai a, a pranzo o mezzogiorno, così alle 17.40 ormai è così, insomma, si da danni. Sì. Bella, bello. Bello, bello. Bello, bello. Grazie. Va bene, sì. io vi saluto tutti. E, no, e, grazie, eh, grazie, grazie, cuore, allora. grazie, grazie. Grazie Michele, grazie Virgilio, grazie a ognuno di voi che avete pregato con grazie, noi. Grazie. Condividete va questa bene. diretta così altre persone possono sentire veramente le preziose riflessioni che Michele ha fatto a voce alta tutti. da me In attesa del messaggio, buona grazie. serata a tutti. Saluto Monsignor Cavalli e anche a tuo figlio, tanti auguri. Sì, sì, sì, certo, va bene. Grazie. Allora ok, partenza. ciao, ciao. Arrivederci.